Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video di mai di eh, questo nuovissimo video Io sono Bruno Magna e oggi, a parte che non so perché, ma Discord non mi vuole funzionare Boh Ah, sono offline, ecco il perché Che non ci sono connessioni Raga Boh Nessuna connessione a internet Mi dice perché nessuna connessione a internet? Per favore fatemi connettere a internet. Eh, vedete, nessuna connessione a internet. Ma perché, dai? Perché non ci sta nessuna connessione a internet? Non voglio giocare al vino. Oggi voglio farvi fare oggi insieme a. Um, insieme a voi, ok, perso, bene, divertente. Insieme a noi, insieme a. Poi andremo a guardare un nuovo video Un nuovo bellissimo video che adesso eh, mi si è Mi si dovrebbe aver caricato No, non mi... ecco, vedete Caricato Bene Perché oggi andiamo a vedere un nuovissimo gioco Alpanet Alpanet lo devo rimpicciolire Uh, Alpanet è un videogioco fighissimo che adesso vi faccio vedere se riesco no. Eccolo, Alpanet, che è un bellissimo gioco di macchine, molto molto bello e carino e divertente anche molto divertente E quindi ragazzi oggi avremo un nuovo gioco cioè Alpanet in cui faremo farò una bella serie no, spero che sia una bella serie e ecco e no Alpha no, cioè... AlpaNet Al Al Gioco di, ah, di Corse quindi, ok, questo è il nuovo gioco Alpanet e molto molto bello, ci piace tanto e oggi ci divertiremo proprio questo gioco e quindi vai, entriamo. La cosa bella di questo gioco è che no, serve solo la tastiera Mettiamo Bruno Magno Bruno Magno Perché non mi fai messo? Ok No, ho sbagliato, ho scritto Bruno Magno Ho scritto Bruno Magno Fammi modificare oh, Torna indietro ma metto Bruno Magno 247 ok Bruno Magno 247 allora iniziamo con una macchina abbastanza base e questa è la macchina che ho anzi la potenziamo subito e ci no non ho tante bonete vediamo qua se c'è tante ok Ok, la potenziamo subito un po' di accelerazione così è meglio La potenziamo anche per la velocità massima La manovrabilità Ok E basta perché credo che abbiamo finito i soldi Quindi abbiamo finito i crediti più o meno Ok, abbiamo potenziato tutto più o meno bene e, e quindi raga che dico io iniziamo a giocare non a te, non a te se, vabbè se ritiriamo tutte le missioni che abbiamo fatto cioè potenza il tuo veicolo un paio di volte e ok missioni e andiamo subito a giocare allora iniziamo iniziamo subito con uh, si sì, nuovo gioco però lo impicciolisci di un pochino allora iniziamo subito con, ehm, con diciamo con il ehm, con il diciamo con il primo livello con la prima gara cioè in realtà questa qua metto. Già ci ho giocato molte volte quindi facciamo partecipa Che mi fa partecipare dai partecipa che è successo allora eh, perché non mi fa partecipare? non mi fa partecipare quindi andiamo a carriera che è il secondo la seconda sfida e eh, io ho già incominciato la... Io so, dobbiamo... ho già vinto entrambe le gare. Eh, però per arrivare a questa gara ci servono 7000 crediti. Che io non ho, vedete, ci servono più crediti, io sono 1000 quindi, po' crediti. E quindi dobbiamo giocare. Dobbiamo arrivare primo e ci dovrebbero dare i crediti. Iniziamo la gara, siete pronti? Ok, forse devo abbassare un po' il volume. Bassiamo un pochino il volume che è sempre meglio ok sta caricando caricamento eccolo questi sono questo sono io questo è Akrel allora scusate se il mio computer è un po' diciamo buggato come scheda grafica però è potentissimo raga 3 2 1 Iniziamo. Vai subito con il nitro. Giriamo. No, ho scontrato. Questa è una pista giapponese e non è una delle migliori gare che sto facendo. Dai, accelera. Vai. vai No non ho nitro Non ho nitro Fammi prendere il nitro Vai Vai avanti Salta baby No salta vai Yufu Uh siamo quinti Signore eh, no non c'ho il nitro purtroppo andiamo un po' se qua mi sembra ok siamo quinti. Devo riusci... ok c'ho un nitro e oh sono sono no mi sono no mi sono spaccato non ho nitro eh, sono ultimo Yufu allora, ho espulso un, uh, un partecipante che si può anche fare quello Poi, Yufu, no! Cioè ho rotto tutto, ho rotto pure la mia carrozzeria No, di nuovo sesso no, per favore Dai che qua c'è il, cioè, il traguardo No, ho no, nitro, uffa Vabbè ragazzi, siamo arrivati terzi E siamo arrivati terzi molto molto bene e... Terzi, medaglia di argento con un tempo di due minuti e... Vediamo un po' quanti ledici danno Allora, sono... 150 crediti ci hanno dato buono. Eh, vediamoci, credi, vediamoci la pubblicità. No, ho sbagliato. Uffa, volevo dirmi la pubblicità per ottenere più crediti. Uffa, vabbè. Ok. Dopo tre anni mi ha caricato tutto. Allora, eh, Ritiriamo le missioni che abbiamo fatto e... Ok E torniamo alla home Giochiamo un'altra partita Sempre alla fiesta alla no, no, stagione classica Non classificata No, Ok Stavolta giochiamo nei... Giochiamo qua Ci abbiamo Vai, avanti Raga, iniziamo la gara con questa macchinetta bellissima proprio, bella proprio. E, classi D sono seferoti un giro. Uh, il mio record è, questo narrato, è 5 secondi. E quindi possiamo iniziare. Vai! Ecco, questi siamo un po' i concorrenti. grit veil well che musichetta figa 3 2 1 Via Lo approfitto subito per mandare fuori da qualcuno Via col nitro No, mi sono distrutto, uffa. Dove con la giravolta? No, mi sono distrutto un'altra volta. Recuperiamo. Siamo in sesta posizione purtroppo. Ed eravamo partiti in prima Ok raga sto raggiungendo l'altro Sì eccolo Quindi vediamo un po' se faccio in tempo a raggiungerlo No perché mi sto fermando Dai gas dai gas forza dai gas No raga questa qua l'abbiamo persa Questa l'abbiamo persa Vai dai gas, dai gas Eccolo dai gas Vai dai gas, dai gas Vai vai corri, corri, corri Eccolo, eccolo, eccoli Ce la facciamo, ce la facciamo Devo prendere il nitro Vai, vai, raga Ecco, siamo quinti oh, Ho mannato fuori stato il, Quello secondo cosa ho fatto raga cosa ho fatto sono primo classificato solamente perché solamente raga solamente perché ho fatto uscire l'ultimo raga cosa ho fatto sono un genio raga cosa ho fatto che figata raga che figata sto gioco primo in 2 21 secondo king draft e poi tutti gli altri eh, due corse belle, eh... vai, vediamo pubblicità. Vai, vai! Vediamo la pubblicità. Ok, questa è la pubblicità mezza buggata. Però noi intanto non ve la faccio guardare anche se è molto bella. E allora, il eh, nuovo gioco Alphanet, fichissimo gioco, è gratuito. Installabile su computer, e ma anche fai stick su, e, tu, e su TV. Cioè, per esempio, io all'inizio c'era sulla televisione, adesso mi sono messo pure sul computer, così posso registrare video. All'inizio ci giocavo sulla, sulla own fai stick. E... e. diciamo, diciamo bello: bello, bello. Diciamo, bel, bel gioco fatto bene! E. bel gioco fatto bene. E consigliato a tutti. Ci vediamo il prossimo.